Anna Tatangelo compleanno senza Gigi, del cantante nessuna traccia. Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati? Al compleanno di lei nessuna traccia del cantante. I rumors sulla fine della storia d'amore tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si stanno facendo sempre più insistenti. Nonostante le ultime dichiarazioni del cantante abbiano smentito categoricamente le voci sulla loro crisi, molti sono i dettagli emersi di recente che farebbero pensare il contrario. I fan di Anna Tatangelo hanno notato infatti che, sempre più spesso, la bella napoletana si è mostrata sui social sola e mai in compagnia del suo Gigi. I video postati a Natale da lei su Instagram, inoltre, sembrerebbero confermare il distacco dei due, mai apparsi insieme durante queste feste. Anna Tatangello festeggia il suo compleanno, Gigi D'Alessio dov'è?. Nellultimo video postato da Anna su Instagram questultima ha condiviso con i suoi followers un momento della serata di ieri sera. La Tatangelo oggi compie 31 anni e, stando a quanto condiviso da lei, a farle ieri una sorpresa per il suo compleanno sarebbero stati proprio i suoi cari. Allo scoccare della mezzanotte infatti questi si sarebbero presentati da lei con una torta piena di candeline, Cantando tutti in coro tanti auguri a te. Sebbene di spalle è possibile intravedere nel video il figlio di Anna, mentre di Gigi invece sembra non esserci traccia. E forse questo è un chiaro segno rivelatore. Gigi D'Alessio e Anna Tatangello, nessuna crisi secondo il cantante. Come accennato, recentemente era stato proprio Gigi a smentire le voci sulla presunta crisi tra lui e Anne. La notizia, ha spiegato lui, sarebbe solo stata montata ad arte dai giornali di gossip perché in casa d'Alessio Tatangelo tutto procede bene e senza problemi. È vero che, se così fesse, per festeggiare questo giorno insieme alla sua compagna il cantante è di fatto ancora in tempo. I due, per esempio, potrebbero aver progettato di passare insieme la serata, soli e lontani dagli occhi indiscreti.